Allora il pubblico Sto sostituendo il Presidente Siamo un attimo alternati Mi ha detto che voleva parlare Che aveva chiesto parola il consigliere Abbate Però il pubblico mi chiede di intervenire Quindi come vogliamo se... Allora no guardate Allora io penso che Tanto Non credo che io possa rispondere alle domande quindi... No le domande no può... però sarebbe bene Voi vedete il programma cioè, il, il... Io volevo dare più spazio Per questo ho parlato anche poco al al sito, cioè vorrei farvi vedere come funziona, perché come ha detto giustamente prima il consigliere Quartuccio che ha navigato, dice non mi sembra molto raggiungibile la parte dei bandi quindi vorrei farvela vedere e quindi non so se le domande che voi fate sono sul sito oppure... Però dottoressa no. il nostro è semplicemente un saluto, quindi poi nella parte... Allora della... io direi facciamo parlare il consigliere Abbate e poi facciamo le domande Era soltanto per intervenire e salutare con, eh, con piacere questo splendido avvenimento. Il nostro ringraziamento a tutti i dipendenti comunali e in particolar modo alla dottoressa Corbo che si sono occupati ultimamente di inserire i dati. Non, non faccio esclusione di lei, dottoressa, quindi ringrazio tutti quanti. C'è certo da dire che, al di là che accogliamo con piacere, è una novità, un decreto legge che aspettavamo da tempo, in particolar modo i cittadini, ma anche noi consiglieri comunali, lo lamentavamo ieri in Consiglio Comunale che per reperire atti diventa una fatica enorme, ancora dobbiamo migliorare, molto credo che dovremmo cominciare perché ho visto che già gli atti dei consiglieri comunali sono quasi tutti in rete e quindi questo già è, una, è un motivo di trasparenza nei confronti dei cittadini perché nessuno di noi deve essere poi in qualche misura visto e trattato come non deve, perché non siamo tutti uguali e probabilmente c'è qualcuno meno uguale dell'altro, certo però la presenza di poche persone, questo la dice lunga, la cittadinanza e il cittadino è sfiduciato e probabilmente andava forse pubblicizzato un pochino di più, diceva bene… Rubi, l'assessore, oggi tutti utilizzano il web, tutti entrano, però noi dovremmo fare qualche cosa in più per questo, facilitare anche l'accesso, altre città lo hanno fatto, lo fanno, punti wifi eh, gratuiti perché la provincia ci dà possibilità di installarli e quindi questo sarebbe qualche cosa migliorativo anche per quelle famiglie che non, che non possono accedere a internet per difficoltà personali e oggettive. Io qualche, qualche dubbio ma mi sia concesso qualche dubbio sul buon andamento di, non del, del decreto ma del, del sistema e del progetto in se stesso ancora lo sono abituato a un'ardia diversa e quindi. E questo inizialmente lo dicevo proprio, lo accoglio con piacere e chi più di noi insomma, eh, per reperire atti lo facciamo con, con difficoltà e se questo fosse un avvicinamento anche alle, ai cassetti bui del, de, dell'amministrazione per noi sarebbe una cosa bellissima. Certo la cosa che dobbiamo raccomandarci è che tutti gli atti vengano inseriti tempestivamente, perché leggevo Repubblica io lo leggo un po' meno però io essendo anche un eticolante li leggo tutti la mattina e nei vari giornali io leggo e già hanno trovato un pochino dice fatta la legge trovato l'inganno le scamotage no? l'ultimo giorno possibile per il ricorso allora il decreto recita una cosa chiara tempestivamente noi dovremmo mettere su in piedi non un sistema tanto per, per inserire nel, nel web, ma il, quasi tempestivamente nel Consiglio Comunale, dovrebbe essere quasi in tempo reale l'inserimento di quello che avviene, perché se un cittadino ritiene di non essere stato garantito con una delibera X, eh, noi non possiamo rischiare di... E fargliela conoscere il 29, 29 giorno così non fa in tempo alla, a ricorrere questo certo ci sono degli obblighi anche da parte di chi li deve inserire però questo è, è, quello, che noi, è quello che noi ci auguriamo che in futuro avvenga che devo dire, il nostro era soltanto un saluto per quanto riguarda il mio cartello era un saluto e accogliamo veramente con piacere questo. E dobbiamo sicuramente, Presidente, pubblicizzare un pochino di più, spendere più risorse per eh, portare fiducia ai cittadini che, lo dicevo inizialmente, che la gente è sfiduciata, la, la non presenza e non può passare come la notizia non è arrivata. La non presenza dei cittadini, però, questo dobbiamo coglierlo come un momento di sfiducia che dura da troppi anni, ma un momento di sfiducia nei confronti delle istituzioni e noi la scommessa al di là del decreto che dobbiamo fare, indipendentemente dal colore politico e dalla posizione, tutti la scommessa che dobbiamo fare è entrare con gli atti nelle case de, de, della gente e dobbiamo facilitarli, proprio per questo io invito il Presidente, l'assessore, credo che sia il delegato per, per i punti wifi e per quanto possiamo fare anche, creare anche dei punti all'interno dell'ente comunale, dei punti web, che non tutti, siamo in un momento particolare, non tutti possiedono l'iPad, non possiedono un punto di accesso web, quindi noi dobbiamo dare anche all'utente che si avvicina al comune la possibilità di entrare in quello che è il meccanismo di trasparenza che, che oggi tanto decantiamo. Grazie. Grazie al Vicepresidente Abade. Eh, allora, io ehm, colgo volentieri i, tutti i consigli che, che avvengono al, al, alla Presidenza, in questo caso al, al Presidente del Consiglio. C'è un altro m, m, un consiglio raccolto o un'idea, quello di fare un consiglio aperto. Un, un, Qualcuno oggi me lo chiedeva, perciò cioè io ho preso impegno di sottoporre ai capigruppo questa richiesta, un consiglio aperto con i cittadini per accogliere proprio, per esternar, far esternalizzare ai cittadini, perciò all'utente all che è il cittadino. E le problematiche che raccoglie sul territorio che tutti conosciamo, però che comunque eh, penso che sia una cosa eh, molto ben fatta un problema, una risposta veloce il problema del, delle presenze penso che è anche nostro, perché noi se stavamo in campagna elettorale avevamo mandato un messaggino a tutti no? per eh, comunicare che c'era c'era eh, un incontro di fatto oggi io per primo non ho mandato nessun messaggio ai miei cittadini, ai miei elettori per comunicare questo incontro però mh, siamo tutti soggetti a miglioramento perciò speriamo che per il prossimo incontro tutti se ne fanno carico e invitano, eh, conoscendo anche il proprio elettorato o i cittadini a essere presenti a questi eventi. Io mh, vorrei sapere un attimo se ci sono degli interventi da parte dei... dei, dei, dei eh, ho capito? No? Eh, eh, ho capito no? Eh? Perciò no, facciamo prima intervenire loro... O, eh, allora, niente, finiamo, finiamo, finiamo con, con il lavoro del programma, poi eh, di fatto c'è cioè, nell'ultimo nell'ultimo pezzo il coinvolgimento e la richiesta eh, di domande da parte dei cittadini allora io intanto eh, ringrazio la dottoressa Emidi e il dottor Orefice che fanno parte della società Golem che sono eh, coloro che adesso ci illustreranno ci illustreranno il seguito del programma, grazie allora, mi alzo allora, cercherò di essere breve così vi lascio la parola. E mi scuso, io non sono, sono l'amministratore un unico della Golem Lazio che è la società del gruppo Golem Software che si è occupata di realizzare quello che vedete dietro le mie spalle ma anche altre soluzioni dei sistemi presso il comune di Ardia. Non sono un fine oratore come chi mi ha preceduto quindi... Sarò breve e non vi aspettate quali la qualità che ho ascoltato degli interventi precedenti. Cercherò pure di non essere troppo tecnico perché alcune cose, penso, possano essere tediose, Quindi, eventualmente, nelle vostre domande, se c'è qualche domanda, ehm, proverò sugli aspetti tec tecnici e tecnologici a, a rispondere innanzitutto permettetemi di ringraziare il sindaco ovviamente l'amministrazione comunale e in particolare un doveroso ringraziamento alla dottoressa Inches perché ho avuto il, il piglio il cimento ma soprattutto una ferma volontà da, a, a portare avanti questa iniziativa soprattutto dal lato della trasparenza dico questo perché questa cosa parla d'Ardia non, non era scontato non perché Ardea è una città del Lazio, litoranea vicino al mare, quindi sganciata diciamo, dal centro, ma perché nei comuni come Ardia, cioè nei comuni di questa dimensione, soprattutto cresciuti relativamente in poco tempo, noi lo facciamo come diceva il Dottor Cervoni prima, noi lo facciamo in tutta Italia questo tipo di, di iniziative quindi conosciamo da Bolzano a Caltanissetta tutti, gran parte dei, dei comuni d'Italia abbiamo più di 1500 clienti comunali in Italia quindi diciamo nei comuni almeno io ci sono stato parecchio quindi so che in un comune come questo non è il piccolo comune dove ci sono pochi dati poche persone da gestire non è nemmeno il comune enorme dove c'hai tantissimi funzionari, dirigenti, impiegati eccetera, che, che fanno squadra su determinate cose farlo in un comune come quello di Ardea, dove poi ci sono 11 sedi, eh, distaccamenti, eh, frazioni, via discorrendo, è uno sforzo, ed è uno sforzo che secondo me alla vostra segretaria dovete fare un plauso perché è stato veramente anche. Eh, io devo dire, non è per piaggeria, ma l'ho apprezzata tanto, in genere non incontro questo tipo di disponibilità. Detto questo, cerco di spiegare un po' quello che abbiamo fatto in collaborazione con con il comune, noi per nostro diciamo polizia aziendale non vendiamo dei prodotti, cioè, questo, noi non abbiamo venduto un prodotto al comune di Arde, il sito internet o il software che c'è dietro poi cerco di parlarvene, ma abbiamo iniziato un processo, cioè, noi non, soprattutto sul lato web ma anche sul lato software, ai cittadini forse riguarda un po' meno questo, questo discorso, riguarda più agli amministratori e dipendenti del Comune, noi in, in intendiamo l'informatica e la gestione del dato informativo come, come deve essere intesa, come un, come un processo e quindi quello che vediamo oggi in realtà è un primo step di un percorso lungo, ora io non voglio rovinare la, la, la rivoluzione silente e farla diventare schiamazzosa quindi non parlerò troppo di che, dei piani che l'ente mi ha comunicato rispetto alla, mh, alla rivoluzione digitale che si vuole fare in quest'ente ho sentito diverse sollecitazioni in merito e quindi le aziende anche che insistono nel territorio comunale del Lazio eccetera potrebbero avere anche, diciamo, un, un coinvolgimento generale su questa, su questa rivoluzione che si vuole portare avanti. Io magari su qualche punto, visto anche che prima era stata fatta una domanda, entrerò, entrerò nel merito di quello che si può fare. Eh, partiamo da quello che è stato fatto. Il nostro, il nostro punto di partenza era quello di... Intanto per portare i dati sul, comune, sul portale comunale ci vogliono i dati, è una banalità... <ride> eh, e avere i dati non è sempre semplice avere tutti i dati cioè al di là della stesura del grande lavoro fatto dalla, dalla segretaria da, da tutti il suo staff i suoi collaboratori eccetera bisogna anche avere poi materialmente i dati come vi dicevo per esempio le sedi del comune sono staccate non, molte non dialogano o non dialogavano dialogavano in parte fra di loro quindi anche avere dei dati univoci e trasportarli sul web non è semplicissimo considerate che molte delle cose che già ci sono ma che ci potranno essere in futuro non sono della trasposizione di dati incollate in una, in una pagina web ma sono, vi faccio un esempio ecco, vai tu su, su, pretorio, quello che sempre in base ad una delle ultimissime norme sostituisce il vecchio pretorio cartaceo cioè quello con, le, con i fogli attaccati al muro che vedevate in, in comune ad esempio questo questa parte che voi vedete sul web interroga il database comunale cioè dove stanno i dati dove stanno realmente le determini cioè quelle sono le reali determini il reale lavoro che è stato fatto non è una stampa passata in uno scanner e appiccicata lì in alcuni casi potrebbe esserlo per dei problemi di privacy di, di regolamenti eccetera parto da questo per dirne una su questo questo tipo di, di schema può essere applicato a tutti gli uffici del comune cioè interrogare direttamente dal portale internet, dal web quelli che sono i dati reali, veri, oggettivi e inconfutabili che sono contenuti negli uffici comunali torna, torna indietro Federica per favore dico questo perché è esattamente lo schema di cui vi parlavo prima noi non abbiamo noi tra l'altro non ci occupiamo dei contenuti quindi possono essere le, eh, interessanti belli, no, non è non è, non è compito nostro noi abbiamo fornito questo tipo di strumento che secondo me sempre ricollegandomi a quello che è stato detto prima è uno strumento io a spostarmi no, è, è uno strumento di potenziale eccellenza del, del, di questo comune abbiamo dato questo strumento che è basato intanto su un software open source quindi è un software che la cui in termini informatici si chiamano sorgenti cui i diciamo, mattoni fondativi comunque sono libri e restano di proprietà del comune di Ardia cioè se la mia azienda o un'altra azienda che un giorno potrà gestire il portale decide di andarsene il comune comunque è proprietario di tutto l'impianto che abbiamo messo e questa non è una cosa da poco perché in molti comuni in realtà anche rispetto alle difficoltà economiche che hanno i comuni spesso a volte vedete che il sito viene oscurato e i cittadini perdono la possibilità di accedere questo è un patrimonio del comune non è un patrimonio della, della software house è, è chiaro che noi ci abbiamo messo la tecnologia l'architettura e via discorrendo dietro se poi volete la mia collega vi fa vedere anche come funziona lato operatore quindi a step e quindi su questo faccio anche un po' la difesa di ufficio del, dell'amministrazione date tempo all'amministrazione di organizzarsi a step queste tutto quello che vedete in que, nel sito e quindi tutta la macchina amministrativa è data in redazione direttamente a chi se ne occupa cioè chi si occupa del, eh, dei servizi cimiteriali è chiaro con i, con i livelli con l'organigramma comunale chi si occupa del, dell'edilizia dell'urbanistica e del si occupa anche in parte forse rispondo alla domanda che faceva prima il consigliere di inserire contenuti relativi alla, alla sua attività oltre che è previsto dalla legge, quindi lui sta adempiendo a un suo obbligo normativo, sta adempiendo a un suo obbligo legato o comunque direttiva legato alla, alla trasparenza, valutazione e merito, e sta dando una, una risposta puntuale ed in tempo reale al cittadino che volesse interrogare la, la relativa banca dati. Quindi questo è diciamo, lo strumento software che c'è dietro. Il nostro, scopo, il nostro tentativo era quello di mantenere tre punti fondamentali creare uno strumento per quanto possibile per un portale comunale io penso che avete visto anche quelli di altri, di altri comuni avete visto paginoni enormi che, che vanno in fondo notizie che non sempre si trovano eh, menu che si, che si sovrappongono abbiamo cercato di fare uno strumento snello che fosse gradevole alla vista e soprattutto che, che fosse a norma a norma di legge, cioè funzionale, ma anche rispondendo a tutti... Sì, no, eh, ricordo, stavo... ah, grazie. È grazie. Ristorto, grazie. No. Eh, però se non voglio non posso... <ride> <ride> <ride> che possa funzionare e eh, eh, eh, però rispondendo a tutte le norme in materia. Tutte le norme in materia significa che innanto può essere visualizzato... No. forse è troppo forte può essere visualizzato su, su tutti eh, il sistema è, è pluripiattaforma quindi può essere visualizzato su eh, computer sia che siano Windows, OS, Ubuntu e via discorrendo oppure possono essere eh, ovviamente su tablet, iPhone smart, smartphone di tutti i tipi quindi innanzitutto è pluripiattaforma rispetta le normative, se volete, facciamo alcune verifiche mh, rispetto agli ipovedenti, a chi ha difficoltà, disabilità di, di vario tipo e rispetto ai crismi di accessibilità, questo ovviamente è il minimo nel, nel fare internet. In più, l'idea era proprio quella di partire dal dato che ci interessava di più, ed è stato citato più volte eh, precedentemente, quindi non c'entro io, che era quello della trasparenza quindi ottenere tutte le certificazioni e rispettare tutte le norme della trasparenza se Federica mi segue un attimo vai sulla bustola della trasparenza che è una delle cose che veniva citata prima il comune di Ardea scusate la connessione è lenta quindi a proposito prima si parlava di noi stiamo usando una connessione nostra portatile una, una cosa è fare la connessione ovviamente okay, come vedete il comune di Ardea rispetta, si, si legge male, no, no, per, per me, rispetta tu, tutte le faccette, 42 punti su 42 punti, quindi il 100% di... Non c'è la parte nessuno abbiamo fatto la valutazione vabbè Vabbè, ma questo dal punto di vista tecnico ovviamente, no, no, no, no tecnicamente... Eh. Per faccettavite... eh, è chiaro, no, no, io, forse non l'ho precisato bene, ma avevo, avevo cercato di dirlo. Mm quello no, non gestisce il contenuto di quello che c'è, quello gestisce il fatto che il portale è predisposto per darvi tutte le informazioni e che, e che, e che sono, pre, e, sì, no, è molto difficile trovare, infatti se caricasse più velocemente potremmo andare a vedere la classifica perché questo sistema fa anche una classifica, Ardi è al primo posto della classifica insieme ad altri perché non è ovviamente il solo comune in Italia però non sono nemmeno tanti che rispetta tutti i punti, poi siccome noi lavoriamo nel Lazio, ne abbiamo pure altri due o tre nel Lazio che, che ce l'hanno tutte verdi, però in un comune così complesso devo dire che è molto difficile eh? è molto più semplice averli in un comune meno complesso come quello di Ardi si possono estrarre i dati eccetera eccetera questo era solo per dirvi che quindi tutte le sezioni della trasparenza sono presenti e sono popolate è chiaro che questo è uno strumento del ministero che non analizza il contenuto di quello che c'è dentro cioè se le performance sono corrette non significa un giudizio verde rispetto al lavoro che è stato fatto dal comune ma significa che però c'è l'informazione e c'è la possibilità scusi? io parlo dal punto di vista informatico non, non, non entro non entro nelle ma che funzioni lo strumento o la? lo strumento su io li inforni fatti. su tutti i procedimenti attivi in questo momento ovviamente dal punto di vista informatico perché eh, come dicevo prima è uno step poi ovviamente io sto parlando del portale ma è chiaro che non è mh, questo lo dico giusto per intenderci anche siamo pochi non, non gestisco tutti i sistemi no no ovviamente io gestisco l'interfaccia ma non gestisco tutti i sistemi del comune di Arti cioè, quindi non posso nemmeno no, darle una risposta compiuta se la presenza dei bilanci noi... allora, ovviamente la faccina verde indica che tutti sito ci sono se noi andiamo sul sito e clicchiamo su bilanci troviamo il bilancio ovviamente quello del tuo bilancio è chiaro Però...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 poi, se il bilancio è fatto bene o male non lo dice la faccina, ecco, dice. La faccina dice che c'è il bilancio. no, non li mettiamo! Mm. Guardi, io non conosco nemmeno la popolazione qui. Quindi... No? Non me lo dica a me perché... Io guardi, non, non è compito mio rispondere a questo, poi lascio la parola. Eccetera. Non siamo nemmeno noi a mettere... Però le dico una cosa che prima questa cosa non c'era. Scusa se ti interrompo non c'è nessuno ma io comunque sempre assessore sono eh. quindi comunque voglio dire qualsiasi tipo di domanda può trovare risposta, non c'è il presidente d'accordo, comunque c'è un assessore Vabbè. che sta ascoltando naturalmente comunque facciamo una cosa, io vado ancora più breve così lascio la, la possibilità di intervenire non... quindi ripeto, noi abbiamo ehm... vado ripeto, ancora più veloce cercato di rispettare tutti gli standard normativi sulla parte informatica, tutti gli standard normativi sulla parte della trasparenza renderlo multipiattaforma multiaccessibile e dal nostro punto di vista anche eh, esteticamente gradevole cosa difficile in un portale comunale inoltre se avete navigato e non avete trovato vuol dire che è vero che noi l'abbiamo fatto facilmente utilizzabile nel senso che ci sono, no, l'hanno visto, l'hanno visto, l'hanno visto guardare, la con, tra l'altro la connessione è qui è molto lenta l'avevo spiegato quindi apriamo un bilancio, ci mettiamo, andiamo, mangiamo e torniamo <ride> eh, ci sono più menu più menu ricorrenti anche, vedete quella cosa che voi li vedete arancione, cambiano colore eccetera sembra solo un esercizio di stile quel tipo di colori usati, anche il bianco di sfondo eccetera servono proprio per l'esempio che facevo prima, gli ipovedenti sono dei colori che servono, infatti se voi prendete un sito completamente per ipovedenti lo trovate sempre a contrasto alto allora, delle cose, io non, non ci entro punto per punto però hanno un senso perché se, rispondono a una norma coniugare questo tipo di cose con una mh, qualità estetica non è semplice, per questo dico che questo tipo di, di strumento secondo me rappresenta anche una piccola eccellenza per il, di, per il comune di Ardia che è un patrimonio di tutti poi, no? di questa amministrazione, di chi verrà dopo e via discorrendo eh, se scendiamo un poco sotto pretorio ve l'ho fatto vedere il, il swap di cui si parlava prima che è stato inserito eccetera eccetera va, è proprio in fondo dove c'è la mappa comunque, clicca sulla mappa un secondo se è possibile Sempre, non so se si vede bene con. Eh, questo dovrebbe chiudere qua, però non è facile. Eh, comunque, c'è sempre una mappa di tutto quello che. È, e questa si aggiorna automaticamente. Quindi, se domani la dottoressa mette una nuova sezione, perché ripeto, sono loro che hanno la redazione del portale, in quella mappa, in automatico, c'è la nuova sezione. Un nuovo ufficio, un nuovo dir... impiegato, un nuovo dirigente, cioè fai la cosa più banale. Metti il meteo se io stamattina avessi visto questo, questo pulsante, per esempio, faccio una cosa. Mi sarei accorto che avrei dovuto portare l'ombrello e non mi sarei bagnato. Ora qua va un po' piano. Però, quindi ci sono le informazioni più disparate dalla trasparenza, come dicevamo, alla situazione meteorologica del Lazio e quella specifica del comune, no? vostro torniamo all'OM un attimo l'altra cosa fondamentale della trasparenza è quello che è stato citato più volte anche dal dottor Giovanni è quell'obbligo quell di norma che l'amministrazione aperta, se ci clicchi anche qui oltre che spiegato è tutto ricercabile eccetera eccetera ci sono tutte le voci riferimenti alle delibere e alle determine che sono state, che so, sul contenuto della determina non, non entro, ci sono tutte le iniziative fatte dall'amministrazione che comunque non vanno controllate da qui e ci tengo bene a dirlo, ma dall'albo pretorio, perché questo non sostituisce un albo pretorio, ma ci sono anche però, sempre rispetto a quello che, che veniva detto in tema di trasparenza, valutazione in merito, i curricula per esempio di chi prende gli incarichi, anche l'incarico dato alla mia società per, eh, per la realizzazione del portale, ad esempio, è soggetto a, eh, per una società non è un incarico singolo, ha comunque eh, costo, storia della società, come è stata fatta la trattativa e via discorrendo, quindi sono degli strumenti, di controllo dell'operato dell'amministrazione ma anche dell'amministrazione per poter controllare quello che accade nel comune quindi di government utilissimi e al cittadino e all'amministrazione comunale. Torno un attimo indietro così vado verso la conclusione una delle cose, questa la posso dire perché è in cantiere quindi riguarda noi e quindi la posso dire, è stata citata più volte quella dello sportello unico per l'edilizia. Noi è chiaro che con del tempo, perché queste, questo tipo di cose richiedono degli, delle, una temporalità di un certo tipo, vogliamo arrivare ad avere lo sportello unico per l'edilizia, non solo quello fisico o che verrà messo nell'URP di prossima apertura, ma anche telematico, in buona sostanza non vado troppo nel, eh, nel dettaglio significa che un cittadino che vuole richiedere un certificato di destinazione d'uso può chiederlo ed averlo in due giorni direttamente da casa sua pagando anche gli oneri un geometro, un tecnico del, del comune di Ardiamo oppure l'architetto di Milano per chi ha dato la il rifacimento della propria casa un architetto di Milano, di Pavia, di Caltanissetta eccetera, invece di andare al comune potrà mandare le planimetrie, le visure le variazioni, gli autodenunce direttamente dal web e pagare gli oneri direttamente dal web cioè, questo vale per il suo io so che la volontà, non voglio dire troppo della rivoluzione che stavo dicendo, se no non è silenziosa però uno dei punti è quello di portare il comune dai cittadini non il cittadino dal comune quindi oltre ha degli strumenti di government quindi di gestione del territorio tipo quelli che stiamo vedendo anche degli strumenti so che questa parola è forte e accadrà tra tre anni se eh, rimane la volontà ovviamente di farla anche di democracy cioè la possibilità di dare oltre che il controllo al cittadino la possibilità di decidere su alcune cose al cittadino sono stati fatti degli esempi su questo non mi voglio sbilanciare però il piano che è stato messo in campo prevede anche di, faccio degli esempi, in maniera anche telematica, veloce, con riconoscimenti, con la carta d'identità elettronica e con altri strumenti, la possibilità ad esempio di fare dei referendum attraverso il, lo strumento, dei referendum ovviamente consultivi, ne ho, ne ho detto una per, per tutte. Io lo so che alcune di queste cose per alcuni sembrano chimere, però io... Siccome le ho fatte come società, ecco, ora non parlo come comune, le ho fatte, è vero, molte nel Veneto, in Lombardia, eccetera, ma le ho fatte anche in Sardegna, in Sicilia, in Calabria e via discorrendo, io dico che si può fare, serve il piglio della, seg della segretaria eh, o di chi, <ride> insomma, si prende questa cosa perché è chiaro che ci, ci è una rivoluzione, la parola rivoluzione... La rivoluzione eh, appunto, implica tanti cambiamenti ma secondo me si può arrivare con questo tipo di strumenti, io mi riferisco solo ovviamente agli strumenti, questi strumenti possono qualificare, riqualificare e rendere più facile e fruibile non solo la vita dell'amministrazione, il controllo, tutte le cose bellissime che abbiamo sentito oggi ma anche i diciamo, servizi al cittadino. Concludo con questo, queste non sono cose che non impattano perché quello di cui parlavamo prima, la dottoressa aveva fatto il, um, il riferimento all'archiviazione all ottica, a breve il comune di Ardia non acquisterà più carta, vi invito a vedere nei bilanci pubblicati quanto spendeva il comune di Ardia per l'acquisto della carta, non comprare più carta e comunque rendere disponibili a norma tutti quegli atti al cittadino oltre che alla macchina amministrativa oltre che una facilità significa anche un, un risparmio enorme quei soldi, questo io non sono né sindaco né amministratore, quei soldi possono essere utilizzati anche per dare dei servizi ai cittadini, la carta ho detto una banalità, moltiplicatelo per, per tutti i servizi che si possono fare in un comune come questo significa anche restituire delle cose a materiali alla cittadinanza in più aggiungeteci che non, non comprare carte significa anche non abbattere alberi, non dover rientrare nei piani del protocollo di Kyoto per il CO2 e quindi spendere soldi e via discorrendo io, tutte queste valutazioni ovviamente sono dal punto di vista tecnico, diciamo, informatico e non, e non politico vi ringrazio, vi chiedo scusa se vi ho rubato del tempo però mi è stato chiesto di fare questo intervento mi scuso con il dottor Cervone, perché la, la, la, la non presenza della cittadinanza eh, è stato un difetto di, di manifestazione, perché io non so da quanti giorni è stato programmato questo incontro, però io per esempio i manifesti l'ho visti attaccati stamattina da Tor San Lorenzo, e penso che forse se venivano attaccati anche davanti alle scuole, eh, le mamme e i genitori che accompagnano i bambini, faceva che trovavano il tempo di venire qua e, e sentire queste informazioni che sono veramente eccellenti. E quindi io le chiedo scusa da parte della cittadinanza perché lei giustamente è venuto qua, è ospite e, e l'ospite è sempre ben gradito ma va pure rispettato. E per quanto riguarda la dottoressa sono contento che ha detto che il comune di Ardi è lento, però a Roma si dice lento, ma bravo, a noi ci fa piacere uguale, l'importante è che siate bravi, tutto quello che avete detto è stupendo e mi auguro che adesso in 30 giorni arrivino le risposte dagli uffici, perché lei forse non lo sa, dottor Carbone a Arde lei presenta un documento al comune ci cioè sono 30 giorni per rispondere passano tre anni e forse quel vai gli gli dice ah, ma mamma è stufato, stai sempre qui a chiedere questo documento, passano tre anni questo purtroppo maguro che con questo sistema non parli più con nessuno, ti arriverà io maguro solo questo perché la cittadinanza di Ardea vive in queste condizioni anche ieri c'è stato un consiglio c'è stata la persona che ha quattro anni che sta aspettando una risposta gli hanno detto ah, ti arriverà io vi ringrazio per questo impegno che avete preso dalla de, de, telematica e grazie a tutti e buon lavoro mi chiamo Mario Savarese e ringrazio per l'opportunità mi dispiace solo che moltissime persone sono andate di via e ringrazio lei Assessore Rubi per la sua presenza in rappresentanza del nostro Consiglio Comunale comunque colleghi qui stanno registrando la seduta e quindi magari vi manderemo la registrazione con le domande che facciamo tutti quanti avranno la possibilità di ascoltarle e... il dottor Cervoni si è preoccupato giustamente di farci distinguere un'attenzione che questo è uno strumento che vuole essere di collaborazione e non di, di, di indagine negativa da parte dei cittadini nei confronti dell'amministrazione e non solo, certo. Beh Io dico Dottore che sì, siamo perfettamente d'accordo con lei, il nostro intento come cittadini nell'utilizzare questo strumento non è quello di andare a fare le punci all'amministrazione, magari anche quello, se possibile, in certe circostanze, ma soprattutto di trovare uno strumento di collaborazione e di eh, interazione con quanto l'amministrazione va facendo. E allora volevo fare magari qualche piccolo appunto allo stato attuale dell'arte perché ritengo che manchi forse qualcosa. Nelle vostre intenzioni, dottoressa, c'è l'opportunità diciamo, eh, di creare un vero e proprio portale, quindi non solo trasparenza, ma anche un portale che sia, come la stessa parola dice, una porta aperta nei riguardi dei cittadini. E allora io suggerirei di eh, mettere un occhio di riguardo in più su questo aspetto, che attualmente non riscontro sul sito. Sul sito che io, dove io puntualmente vado tutti i giorni, fin da quando è stato, diciamo, eh, fatto lo switch da quello vecchio a quello nuovo, eh, ho visto la trasformazione, un'apprezzabile trasformazione sotto l'aspetto grafico, sotto l'aspetto visivo, anche se non, so, non concordo con il suo amministratore, il eh, dottor Refice, eh, quando parlo degli ipovedenti perché un grigio chiaro su fondo bianco non è una grande scelta, vabbè questa è una piccola cosa. E, Dire, la parte diciamo, riservata ai cittadini per interagire attraverso il portale è veramente minima, c'è soltanto una, diciamo, una finestrella attraverso la quale si, può fare, si possono fare comunicazioni, ma niente di più. Io suggerirei, per esempio, ho preso qualche appunto, un, utilizzare da parte dell'amministrazione il sito per fare dei sondaggi di indirizzo. Non voglio parlare parola referendum perché spaventa tutti. Esatto. Allora, stavo, stavo facendo la stessa riflessione perché mentre parlava il dottor Cervoni, effettivamente anche per quanto ovviamente non è, non è che tutti utilizzano eh, la rete, però la maggior parte di noi sì, quindi pensavo non soltanto i sondaggi, ma anche tutta quella parte che riguarda poi la valutazione. Eh, del nostro lavoro, attraverso poi quelli che sono gli utenti, quindi i cittadini, potremmo effettivamente attraverso la rete fare questi questionari, perché ad oggi, soprattutto per alcuni settori come il SUAP, che funziona soltanto telematicamente, è ovvio che c'è anche l'abitudine dell'utenza del SUAP ad utilizzare lo strumento, quindi perché non chiedere a loro sempre attraverso il nostro sito quello che pensano del lavoro che è stato svolto? Quindi, io sottoscrivo perché è una cosa anche semplice da fare, io inizierei sempre dalle cose semplici, no? Quindi sia la gestione di tutti quelli che sono i commenti, sia i sondaggi tra la popolazione eh sì, verranno fatti. Poi magari non eh, accetto anche suggerimenti da parte vostra, perché effettivamente siamo un po' agli inizi, no? Stiamo sperimentando tutto, quindi chi più ne sa e può dare un contributo volentieri, anzi ve lo chiedo. <ride> la ringrazio dottoressa. Allora continuo, tanto per cominciare, sì veloce scusami, e suggerirei anche se c'è ma vedo che non è poi in fondo utilizzata quella parte l'opportunità di registrarsi al sito, questo perché eh, non ce la deve mettere solo l'amministrazione la faccia sul portale ce la devono mettere anche i cittadini, quindi nel momento in cui un cittadino interviene sul portale deve metter, intervenire con la propria faccia, non dico con la fotografia ma sicuramente con i propri dati anagrafici il Comune deve sapere chi è l'interlocutore che, che, che sta diciamo in quel momento facendo le sue osservazioni quindi attraverso il login e quindi l'identificazione dell'utente eh, dare poi l'opportunità di, di fare anche proposte, non soltanto domande e qui eh, vorrei aggiungere anche per lei, dottor Orefice, proposte che, che riguardano proprio eh, l'interfaccia del sito, la sua, sua fruibilità, la semplicità. Io per esempio che ho i capelli bianchi, ma ho cominciato ad utilizzare internet ai tempi in cui a Berkeley fu inventata, quindi sto parlando dell'inizio degli anni 90, e che utilizzo internet... Da sempre l'ho fatto per professione, lo faccio anche tuttora, ma anche se sono in pensione. E le dico che sono molte, molte, molte di più delle persone che in seguono le attività di questa amministrazione che utilizzano questo strumento. Alla dottoressa Capraro che è andata via, mi dispiace volevo dire che lei non ha inventato niente quando la regione ha fatto quella proposta perché bastava andare sul sito della Bartolini per vedere semplicemente come, tra, come mettendo dentro il codice del, della propria spedizione si aveva tracciato tutto quanto quello che stava accadendo come pure per esempio sul sito di ebay eccetera eccetera noi arriviamo non, non dopo, arriviamo un secolo dopo e per cortesia non fateci passare queste cose come se fosse la rivoluzione informatica Ormai l'informatica ci ha sorpassato da tantissimo tempo e noi stiamo rincorrendo. Ne avrei tante altre cose di dire, da dire, per esempio si parlava poco fa delle, di come il Comune si sta attrezzando, ma il Comune ancora non c'ha nemmeno uno scanner per poter fare una scannerizzazione di un documento e mandarla via email. Quando è arrivato? Perché 15 giorni fa, ah, d'accordo, eh, nessuna polemica anche a queste piccole cose cerchiamo di dare un minimo di attenzione sì, metteremo il disco ottico i terabyte di memoria però cominciamo subito con qualcosa che anche non costa niente in modo da implementare da subito questa iterazione con i cittadini noto con piacere che oggi sul sito ci sono tante cose che ieri non c'erano lo assicuro perché come ho detto io le guardo tutti i giorni quindi mi riservo di mi riservo di, di diciamo, rifare, le, rifare queste stesse osservazioni dopo averlo visto con attenzione. Però per carità datecene l'opportunità, cioè datecene gli strumenti. Inserite prima possibile sul sito qualcosa che interfacci la cittadinanza e che dia voce alla cittadinanza per suggerire, per costruire insieme. Non vogliamo distruggere niente. Grazie, signore. Come no? <ride> Ov ovviamente... Che lei conosce bene quanto, quanto se non più di me quindi la materia. Eh, no, una, una risposta, ripeto, io sono un tecnico, non, non, non ho mai fatto politica in vita mia, quindi non so poi entrare nemmeno nello specifico delle, de, di alcune cose. Rispetto alla login uh, e tutto quel, quel discorso, due cose volevo sottolineare, che ovviamente però mh, non sono cose a costo zero, diciamo ecco, per intenderci. Il punto di arrivo, e lì diventa una rivoluzione in effetti, non qui, sarebbe quello, almeno noi così l'abbiamo previsto come società, cioè con il tipo di, eh, diciamo prima, di processo che noi in, proponiamo ai nostri clienti, poi ci sono approcci diversi, il mio può essere discutibile, può essere più giusto anche un altro, non lo metto in dubbio, dico, il nostro modo di intendere la cosa è quello di gestire un processo, il nostro punto di arrivo vorrebbe essere quello di gestire tutto con la carta d'identità elettronica, che da quello che è stato ribadito anche eh, nell'ultimo consiglio dei ministri, a nel penultimo perché oggi ce n'era un altro, viene ripreso. Ora, lei sa, probabilmente sa che a Pomezia, ad esempio, ci sarebbe la carta d'identità elettronica, ma nessuno in tasca ha la carta d'identità elettronica. Ovviamente, io parlo da tecnico, se hanno speso, lì lo so perché è un cliente Pomezia, hanno speso fiori di euro per dotarsi delle strutture imposte dal ministero, questa è la critica che sto facendo io al ministero, e poi non è stata data la certificazione per mille motivi, perché non c'era la connessione, perché non c'era la fibra, perché è chiaro che un'amministrazione, al di là si ha fatto una scelta giusta o sbagliata a farla in quel momento, che voleva ottemperare un obbligo di legge, perché teoricamente è un obbligo avere la carta di identità elettronica, pur volendo, pur avendoci speso i soldi non è riuscito a farlo questo lo dico a difesa di nessuno ma a mh, palese manifestazione del digital divide che c'è in, in, in Scusi, Italia eh. dopo di sugli Scusi altri aspetti era soltanto un, un piccolo suggerimento, non era una polemica né altro, sono tante le cose di cui vorremmo discutere, se ci lascia un po' di spazio, le risposte non ci servono perché quello che vogliamo fare sono suggerimenti okay. no no se cominciamo a fare domande e risposte, stiamo qui fino a stasera, vorremmo soltanto darvi dei suggerimenti, se ce lo consentite lasciamo spazio a tutte le persone. Eh? Paolo? No, da mo che... Eh. No, mo non è cattiveria. Cioè... Eh. Eh, alza, certo. Sì, certo. Allora, vabbè. Il discorso è che non so se poi questa riunione dovesse essere soprattutto tecnica o anche introduttiva relativa ai due decreti che erano elencati, quindi, perché vedo che il discorso è andato più sulla parte tecnica proprio del sito, quindi forse magari fare una cosa ad hoc solo per il sito, anche su come si utilizza perché le persone magari non sono in grado di utilizzarlo, e questo va bene. Io vorrei andare invece un po' sulla parte più relativa alle normative. No? perché si è parlato di tante cose bellissime che comunque è la normativa che ci obbliga a dover fare quello che il comune di Ardia sta facendo giusto? Cioè i famosi due decreti che avete nominato prima io volevo fare solo una domanda visto che magari voi siete più ovviamente ad entrare su questo in tutte queste normative sulla trasparenza no, il cittadino perché poi in, in realtà è questo il discorso, non c'è presenza di cittadini. Intanto a discolpa dei cittadini l'informazione è arrivata e è arrivata male. Secondo, non si inizia con un'ora di ritardo, perché si ha veramente i minuti contati e come vedete non c'è nessuno, sono andati via anche tutti i consiglieri, quei pochi che c'erano, cioè... Veramente è mancanza di rispetto verso i cittadini, si fa una cosa, qui c'è l'abitudine ad Ardea di fare tutto in ritardo, e va bene, però non è un'abitudine, forse anche questo andrebbe migliorato. A parte questo, i cittadini, una volta che magari si accorgono che hanno questi strumenti, chiamiamoli tra virgolette, di controllo, di verifica, di informazione, che cosa in realtà possono fare? Perché la domanda che io volevo fare era proprio questo. Per esempio, ma se i risultati delle, delle valutazioni dei dirigenti non coincidono in realtà con i reali risultati del Comune, quindi sono tutti bravi dirigenti, ma il Comune in realtà non ha fatto nulla, nulla per la cittadinanza. I cittadini che cosa possono fare? Come possono intervenire? Questa è una cosa. In più, dove i cittadini possono intervenire nelle scelte del Comune, sempre utilizzando questa legge, visto che c'è l'articolo 39 del DL 33, che dicono che nel settore privato in realtà no, gli atti non sono diciamo, esecutivi fin tanto che non sono pubblicati. Un'altra cosa, come il cittadino può verificare se poi tutti i documenti non sono stati elencati e come noi possiamo capire se non sono stati elencati giustamente tecnicamente si dice se io non ho un documento non lo posso ovviamente pubblicare faccio l'esempio è argomento di adesso l'igiene urbana le fatture dove stanno tutto quello che è stato pagato all'igiene urbana cioè sono il cittadino in tutto questo come entra tramite queste due eh, leggi. Allora, ha fatto tante domande. Al, eh, va chiarita una cosa. I documenti che vengono pubblicati hanno in realtà una duplice funzione. Ci sono dei documenti la cui pubblicazione è necessaria ai fini dell'esecutività perché è una pubblicazione che è integrativa dell'efficacia del provvedimento ad esempio le delibere tant'è vero che abbiamo un sito, cioè all'interno del sito abbiamo il link albo online e lì trovate la pubblicazione dei documenti quindi parliamo di non voglio tediarvi col dritto amministrativo però di obbligatorietà della pubblicazione per far sì che il documento diventi esecutivo quindi parliamo in particolare delle deliberazioni poi ci sono una serie di atti che siamo obbligati a pubblicare, che sono le ordinanze, che sono altro, anche le determinazioni che hanno però assolvono ad un'altra funzione, la pubblicazione in questo caso assolvono ad un'altra funzione che è quella di pubblicità, di informazione, di notizia, quindi questa normativa di fatto vuole rendere trasparente l'operato dell'amministrazione mettendo in rete tutti i dati, quindi tutte le informazioni questo non significa mettere in rete le fatture vi spiego per quale motivo perché diventa un lavoro enorme significa che il comune non fa altro che mettere in rete però c'è un altro strumento perché il cittadino non ha bisogno della fattura per vedere i pagamenti no? perché sapete che significa scansionare tutte le fatture che arrivano in comune in questo caso particolare ha all'interno dell'amministrazione aperta tutta una serie di pagamenti che il comune effettua o sta effettuando nel caso particolare poi è ovvio che all'interno va distinto il diritto di accesso agli atti, perché è cosa diversa, da quella che è la trasparenza. La trasparenza, così come l'accesso civico, è limitato a tutti quei provvedimenti che il Comune ha l'obbligo di mettere in rete, quindi sul sito, e non mette. Esempio. Siamo obbligati a mettere il mio curriculum, lei sa che il mio curriculum deve essere messo in rete, si accorge che non c'è e quindi utilizza quello che il cosiddetto accesso civico, che è un nuovo istituto all'interno del nostro ordinamento. Mentre nel momento in cui le vuole notizie su un procedimento, utilizza un'altra normativa che è quella della 241 del 90 che riguarda l'accesso agli atti. Quindi, Capisco che è un confine un po' labile, però è importante per il cittadino perché entrare in un procedimento come associazione, come controinteressato significa in realtà fare qualcosa di più che avere, come dice lei, l'atto pubblicato sul sito. La trasparenza però serve anche ai fini della, poi diciamo del coinvolgimento del cittadino perché se lei non viene a conoscenza dell'atto pubblicato non chiederà mai poi magari di accedere ai documenti che riguardano quell'atto quindi è veramente eh, trasparenza, la casa di vetro, questo è quello che noi facciamo è ovvio che quando lei vede una determina di liquidazione a monte c'è un procedimento quindi quando noi le pubblichiamo il pagamento della società Golem perché ha fatto un lavoro per il Comune, è ovvio che a fronte di quel pagamento poi ci sarà un impegno di spesa, un progetto, quindi è soltanto la fine di un percorso. Quindi, eh. Ora, il, per quanto riguarda altri aspetti, infatti lei ha fatto molte domande, cerco di, di distinguere un pochino per dirimere, no? apro le acque. Per quanto riguarda poi invece quello che è il, il, il coinvolgimento del cittadino, è ovvio che non è che interviene in tutte le fasi, in tutti i procedimenti, nella stessa fase, e allo stesso modo. Quindi, ad esempio, sulla valutazione dei dirigenti non interviene alla fine, interviene quando noi metteremo online le richieste dei cittadini e diremo, ok faccio un esempio banale è soddisfatta dell'ufficio eh, demografico rispetto ai tempi di rilascio della carta d'identità? quindi interviene in quel momento poi que le risposte che avremo faranno parte della valutazione che ci sarà incideranno. e incideranno quindi su questa valutazione però ogni procedimento ha il suo momento quindi non è ora facile dire come dove e perché insomma e quando per quello che diceva lei è così quindi poi qualsiasi cosa siamo a disposizione anche il sito può servire a questo no? perché non è sicuramente autoreferenziale non è quello lo scopo è per farvi conoscere le cose e farvi partecipare anche con proposte, con progetti alla, alla vita dell'amministrazione che poi è la nostra e la vostra e di tutti noi insomma grazie allora buongiorno a tutti sono Simone Cacciotti e devo dire che quando sono arrivato qua ero molto contento che, che l'amministrazione avesse preso questa tematica a cuore perché io faccio parte di un gruppo amici di Grillo Ardia che rispecchia le tematiche del Movimento 5 Stelle e quindi la trasparenza insieme all'informazione e la partecipazione è un caposaldo però mi ritrovo dopo tre ore di conferenza che siamo rimasti in quattro non c'è nessuno dell'amministrazione, ecco, adesso è tornato il Presidente del Consiglio, l'assessore se n'è andato, il, pre... il Sindaco se n'è andato e io avrei alcune domande da fare perché eh, è vero, sì è una bella tematica, è importante eh, portarla avanti, però poi io vado a riscontrare con la realtà di Ardea che è tutt'altro perché noi ci troviamo eh, abbia, facciamo parte della commissione per la modifica dello statuto comunale anche quella è una bellissima iniziativa che partì quest'estate ad agosto se non sbaglio ma ci ritroviamo quasi no? che ancora lo statuto dobbiamo iniziarlo ci portano in commissione delle mh, dei regolamenti che non c'entrano niente con la commissione stessa Beh, sì, perché il, piano, il regolamento quello sui campi sportivi che c'entrava ad esempio vabbè, questo è per fare un esempio eh, io mi ritrovo qui abbiamo. quant'è che hai aperto questo sito? da febbraio ci il sito? no sì ok questo è il, il nuovo sito ci ritroviamo che ancora è incompleto allora la, il punto è questo Sicuramente adesso ho capito che eh, l'accesso, l'inserimento dei dati viene attraverso l'ufficio competente, quindi che ne so, ufficio anagrafe inserita i propri dati, altro ufficio, ok. Però qui ad Arde abbiamo carenza di personale, o perlomeno così ci dicono negli uffici, e eh, se è vero questo, questo è un ulteriore carico per gli uffici di lavoro. Quindi come pensa l'amministrazione di risolvere questo problema? È Il problema del, del personale è un problema serio, non solo d'Arda, ma in tutta Italia perché ci sono delle norme che non ci permettono di assumere se non con certe modalità e certi parametri. Quando io ho iniziato dicendo è uno sforzo per noi, è uno sforzo veramente, perché adesso c'è qui la dottoressa Corbo c'è l'ufficio stampa del sindaco loro questi giorni per caricare dati hanno lavorato molte più ore di quello che fanno normalmente quindi è uno sforzo vero, cioè non è uno sforzo teorico è uno sforzo pratico purtroppo poi non tutte le informazioni che noi abbiamo derivano dai nostri uffici molte riguardano delle persone, degli individui quindi spesso la corsa deriva dal fatto che ci arrivano fornite all'ultimo momento e quindi si rimane fino alla sera alle 7, alle 8, alle 9 per caricare dati e proprio perché eh, siamo pochi pochi a crederci, pochi a lavorarci perché non possiamo distrarre altre forze lavoro dagli altri uffici per il sito io ehm, spero che voi comprendiate insomma, eh, veramente la, la tenacia con la quale poi stiamo tentando di portare avanti non soltanto l'aspetto normativo ma anche l'organizzazione di questa giornata a me dispiace che sia in pochi però effettivamente, però effettivamente... Ma, qui, qui, mi ricollego a, a questo discorso dicendo che se siamo in pochi qua come cittadini è dovuto al fatto che l'amministrazione se, se ne va se ne infica. Allora, però per, con... cioè, rispettando l'amministrazione se non rispetta eh, per prima l'amministrazione i cittadini di conseguenza i cittadini mi, non rispettano l'amministrazione mi permetto la rivoluzione è la rivoluzione di cui parlavo prima è nelle mentalità anche in quella degli amministratori che non sono abituati a vedere i loro dati sul sito che non sono abituati ad un a qualcuno io, io che parlavo dice... di partecipazione si sì, rispondendo cioè sì. che non sono abituati a sentirsi chiedere la dichiarazione dei redditi il curriculum che, quindi dei parenti, dei parenti quindi bella, bella. effettivamente guardate che la rivoluzione obiettivamente è stata più per loro che l'hanno proprio in questo momento subita l'hanno subita perché hanno messo eh? è così Paola non che io ho subito no no eh, i dati che mancavano è perché c'era un po' di resistenza nei tempi a darceli abbiamo fatto più solleciti quindi diciamo che è un inizio non è assolutamente siamo all'anno zero abbiamo cominciato è ovvio che il cambiamento io faccio sempre un esempio da tanti anni ormai sono diventata vecchia pure io Montezemolo quando è arrivata la Ferrari per vincere ci ha messo tanto tempo e si è scelto la squadra noi siamo una squadra che tra l'altro non ci scegliamo reciprocamente ci troviamo a lavorare insieme, cerchiamo di fare il nostro meglio ma cambiare le mentalità è la cosa più difficile, fare un sito è banale, è cambiare le mentalità che è difficile serve tempo, quindi è ovvio che serve tempo per fare queste cose dobbiamo cambiare le mentalità di tutti noi anche la mia, la tua, degli amministratori del quindi sistema, del, sistema. del sistema questo è anche la poca partecipazione di tutti degli amministratori e dei cittadini perché non ne capiscono la portata e l'importanza sì sì, piccola, avrei tante domande da fare però ci sono altri interventi poi se insomma è pure una certa ora il mio augurio è che eh, l'amministrazione perché prima l'assessore Rubbi ha parlato di partecipazione la partecipazione è vero, serve informazione e serve eh, trasparenza, ma se non c'è scelta non c'è partecipazione, quindi mi auspico che l'amministrazione lavori affinché eh, metta in campo quegli strumenti che possano eh, far decidere i cittadini della, pro della propria comunità, quindi parlo di, ad esempio del bilancio partecipato o partecipativo, forum, eccetera, eccetera. Grazie. Ma, eh, un, lavoro, un lavoro... Sì, eh un lavoro su questo è stato già fatto e di fatto vada, il, consiglio di ieri, il Consiglio di ieri che portava un paio di punti che sono delle decisioni che l'amministrazione sceglie se portarle in Consiglio Comunale o dare un indirizzo al Consiglio Comunale che comunque il Consiglio Comunale è l'organo che rappresenta il popolo perché è eletto dal popolo perciò, esempio, ieri sulla Fiamma 2000 no? era un atto che poteva sicuramente e tranquillamente camminare così, coperto che nessuno se ne sarebbe mai accorto se non quando veniva realizzato e poi era eh, non più eh, percorribile una valutazione no? di fatto c'è stata la, la volontà degli amministratori di portarla in consiglio siamo stati all'incirca sette ore in consiglio ieri a discutere i punti ognuno di noi ha recepito e ha raccolto le indicazioni del proprio elettorato no? perché io, io esempio che ho un elettorato qualcuno era favorevole qualcuno era sfavorevole sono fatto un'idea e ho espresso la mia decisione perciò voglio dire questa è anche partecipazione questo è un modo di partecipare il fatto di allargare le commissioni no? tu hai detto io sto in una commissione no? o partecipo eh, ho capito però il un inizio ci deve essere e non è detto che una cosa che inizia poi è, è, è perfetta dal, dal momento che inizia però c'è stato già un inizio perché comunque sono state aperte le commissioni e c'è la volontà di cambiare lo statuto, lo statuto e aprire tutte le commissioni ma anche per di supporto proprio all'attività all politica di chi ha interesse a fare attività politica e seguire il proprio paese perciò voglio dire ben vengano queste cose con le associazioni perché poi delle problematiche ce le abbiamo delle associazioni mi hanno chiesto di fare un consiglio aperto bella cosa, bella cosa però poi ti faccio un esempio convochiamo un consiglio aperto permettiamo a tutti i cittadini di parlare che vorrebbe essere una cosa giusta ti dico che qua dove avrai quello che viene col problema della buca davanti a casa sua perché esiste anche questo esiste anche questo allora una sorta di filtro o comunque di regola ce la dobbiamo dare infatti adesso io con il capogruppo chiederò di fare un consiglio aperto invitando solo le associazioni poi le associazioni si faranno garanti e partecipi, e partecipi delle problematiche della buca davanti a casa di Tizio o, o il, il problema De Caio. Cioè, e questo è il coinvolgimento che, che pensiamo di portare avanti, però questa amministrazione, l'amministrazione che oggi a un anno e per quanto mi riguarda il Consiglio voglio dire, penso che l'ha dato questa volontà e questo indirizzo perché ha fatto degli atti levando la legge ha già messo in modo degli atti per rendere più partecipe e popolare possibile i lavori del Consiglio un'idea può essere quella di io sentivo la, eh, il segretario comunale dice doppio lavoro quello di inserire questi dati diventano un doppio lavoro perché eh, all'inizio all no, è, all è un doppio lavoro, ci può essere un supporto dalla consulta giovanile, da una consulta, dalle associazioni, il pomeriggio a inserire, dati, a inserire i dati, a dare una mano a inserire i dati, è una cosa voglio dire, siccome ci sarà un processo che nel tempo poi arriverà che è automatico il dato che digiti sarà automaticamente inserito perciò arriverà che nel tempo diventerà un percorso più corto ma oggi per arrivare a quell'idea il percorso è doppio è doppio, perciò serve un supporto da parte di tutti da parte di tutti quanti quando dici eh, non c'è l'assessore, non, non voglio difendere nessuno l'assessore è, è nell'altra stanza con un altro tipo di problematica, l'amministrazione cioè, no, no, ha diverse problematiche, e oggi qui se ci sono i dipendenti stiamo dando un servizio al settore, cioè, ci sono problematiche vere, abbiamo un comune con... Numeri, siamo a 43.000-45.000 abitanti, abbiamo l'esigenza estiva di 180-200.000 utenti sul territorio, siamo all'incirca con 95 dipendenti, anche mal viziati, nulla a, a, a, da riprendere ai dipendenti, ma mal viziati dal sistema che fino a oggi no, è stato protagonista del, del comune. Perciò, Ogni cambiamento ha le sue, ha le sue problematiche e, e come, come tutti eh, abituati a una cosa per cambiare, cambiare l'atto che stravolge serve. No? Oggi abbiamo, io la, la ringrazio di nuovo, un, un segretario comunale che comunque è attivo su questo. Io stamattina, che non è una mia competenza, sono andato a un ufficio a prendere un operaio da portare qui perché un altro dipendente dice no ma serve a me per tenerlo lì cioè viviamo pure queste cose viviamo pure queste cose perciò ce l'abbiamo le problematiche non è che è facile eh, creare e gestire una macchina con solamente tre, tre dirigenti per tutti i settori comunali no? che se, stai, se guardi al nord non puoi sapere quello che succede a sud o viceversa non è facile, oggi abbiamo questa struttura e già ci sta insegnando un po' di civiltà, la struttura stessa, perché abbiamo un posto dove riunirci, dove poter parlare, dove poter discutere e dove non occupiamo tempo degli altri. Fino a ieri noi facciamo i consigli comunali nei ristoranti, perciò io ti. Il, il cambiamento secondo me c'è c'è e è, c è importante no? è aiutato anche dai mezzi è aiutato anche dai mezzi perché se abbiamo i mezzi per poter eh, usufruire di queste cose o adesso la società che sta portando avanti questa iniziativa che sicuramente non è che farà tutto perfetto o gli abbiamo dato dei suggerimenti anche noi perché uno li vede in corso d'opera però quello che uno gradirebbe proprio da parte del, del, dell'utente, dell'elettore e del cittadino eh, fare, cioè, dare anche un segno che comprende la buona volontà da parte dell'amministrazione dà dei suggerimenti eh, sicuramente migliorativi e c'è un'amministrazione che mi sembra che ai suggerimenti è attenta perché dire, eh, noi ci conosciamo, no? con anche le altre persone se danno un suggerimento che è, è utile sia per l'amministrazione sia per il cambiamento del nome dell'amministrazione che quello che stiamo cercando di fare è proprio cambiare il nome dell'amministrazione stiamo cercando io l'appello che faccio a ogni, ogni volta che inizia qualcosa dico alla stampa pubblicizzate la cosa perché? proprio per occupare la stampa non solo dei fatti non belli che succedono nel nostro Paese, ma occupare la stampa anche dei fatti che comunque danno lustro al nostro Paese e possano così coinvolgere e far cambiare la mentalità alla gente del nome del Comune di Arbia. Questo è l'intento che, che abbiamo tutti quanti, questo è il lavoro che stiamo facendo di fatto, da stamattina che siamo qui tutti, no? c'è cioè, volontà di, di, di fare questo. Grazie. Chi deve intervenire? Ci sono... Sì.